Fino a poco tempo fa Elon Musk era la persona più ricca del mondo, mentre oggi è il secondo più ricco alle spalle di Jeff Bezos. Colui che per dormire può comprarsi un hotel a 7 stelle, anche oggi continua a dormire nella sua fabbrica. A volte sul divano, a volte per terra. Perché è così? E chi è in realtà Elon Musk? Elon Musk è nato nel 1971 in Sudafrica. Suo padre era un ingegnere. Quando ebbe 10 anni i suoi si divorziarono. Nella maggior parte delle volte stava con suo padre e secondo lui il padre non lo trattava proprio bene. Elon già dall'infanzia amava i computer e quando aveva 12 anni aveva già imparato a programmare. Già a 12 anni aveva creato anche un gioco che aveva chiamato Blaster e che aveva venduto a 500 dollari. All'età di 17 anni Elon partì per Canada, tre anni dopo si trasferì in America. Elon pensava sempre a qualcosa di diverso. Qualcosa che si staccava dagli altri. La sua prima ditta si chiamava Zip2, che era un sito web in cui la gente poteva trovare l'indirizzo e il numero dei negozi di tutte le città. Era una specie di guida. Elon aveva solo un computer e di notte dormiva nel suo ufficio. Nel 1999, quattro anni dopo aver dato inizio a Zip2, Musk vedette la compagnia Alcompact per 307 milioni di dollari. Elon era diventato ricco, ma non si fermò lì. Dopo questo, iniziò una ditta che chiamò X.com, quella X.com che poi si trasformò in Paypal. Paypal sarà poi venduta a eBay per 1,5 miliardi di dollari. Dopo questo, iniziò a costruire macchine elettriche, che funzionano con l'elettricità. Diede così inizio alla sua nuova ditta, cioè Tesla. Elon Musk ha anche una compagnia di razzi, che si chiama SpaceX. Musk vuole mandare l'uomo su Marte. Secondo lui, nei prossimi dieci anni l'uomo sarà su Marte. Elon, essendo il secondo più ricco al mondo, perché continua a dormire nella sua fabbrica? La verità è che Musk non ha mai seguito i soldi. Lui ha solo voglia di lavorare. Lavorava ogni giorno anche più di 15 ore e anche oggi è così. Musk dice che dormendo nella sua fabbrica sta più legato al suo lavoro e capisce cosa sta succedendo nella sua fabbrica. Dice anche che non ha neanche così tanto tempo per andare a casa e poi ritornare. In ogni continente del mondo ci sono fabbriche della ditta di Musk. Dice anche che a lui non piace che nella sua fabbrica la gente lavori fino a 15 ore e lui stia lì a riposare.